E ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio, piccolo, sul mio piccolo canale di YouTube Oggi volevo fare un piccolo gameplay, non ne faccio mai, non ne ho mai fatti quindi perdonatemi per la bassa qualità del video e tutto quello che volete voi ma mi è capitato per le mani questo titolo Il titolo del 2004 per la prima Xbox, Xbox Original e ci avevo giocato i tempi e eh, adesso uno dei giochi più belli che abbia mai fatto che abbia mai giocato e ho scoperto che il nostro, la nostra cara Xbox mi ha messi tutti quanti tra i titoli in, uh, tra i titoli giocabili in retrocompatibilità e niente ve lo voglio portare se vi piace, bene. Se non vi piace, me lo giocherò da solo. E iniziamo. Abbiamo visto ecco quei livelli. Ho già creato un profilo. Non... non mi ricordo i tasti. E partiamo con l'addestramento. La grafica... Il viaggio in Georgia stamattina, in seguito all'attentato suicida dei ribelli separatisti dell'Abkhazia contro il presidente del paese. Gli incessanti conflitti in Abkhazia e nell'Ossetia meridionale hanno vanificato le speranze di integrazione della Georgia nelle istituzioni occidentali. Oggi il magnate Conbain Nicoladze ha assunto il potere con un colpo di stato pacifico, insediandosi nel palazzo del presidente grazie al sostegno delle istituzioni politiche e militari. Il carismatico miliardario intende indire le elezioni nei prossimi giorni per ufficializzare la propria posizione e promette relazioni oneste e proficue con l'America e l'Occidente. Cablando in fibra ottica aree dell'Europa orientale che fino a dieci anni fa non avevano nemmeno il telefono. Il balzo tecnologico è stato reso possibile grazie agli sforzi di operatori emergenti del settore in Olanda e specialmente in Georgia, dove il presidente... Il vicepresidente ha definito la sua visita in Georgia un vero onore e il presidente georgiano con Bai Nicolazze un uomo che guarda al futuro. Sam Fisher, non posso crederci, mi hai battuto. Mi piace arrivare in anticipo. Salve, colonnello. Puoi chiamarmi per nome? La stanza è protetta. Lambert. Sono felice di rivederti. Ti sei ambientato all'NSA? Abbastanza. Ma nessuno mi ha voluto dire con precisione cosa sono autorizzato a sapere. È la nostra politica. Nessuno deve avere il quadro completo della situazione. Così siamo tutti costretti a collaborare. Anche se sarò da solo laggiù. Potrai comunicare con noi in vari modi. Non puoi immaginare quanti. E saremo sempre collegati tramite il tuo auricolare e l'Opsat. Ed è così che verrà gestito l'addestramento. Esatto. Mi dispiace farti seguire nuovamente il corso. So che ti sei tenuto in esercizio. Ormai non scendo in campo da anni. È vero. Ma certe cose non si dimenticano. Un po' come andare in bicicletta. Il lupo perde il pelo. <ride> Ricorda, Fischer, controllano ogni singola parola. Sai quanto si innervosiscono i pezzi grossi riguardo alla quinta libertà? Farò il bravo. Bravo non basta, dovrai essere eccellente. Bene, è io comincerò alta. con l'addestramento e ci vediamo all'addestramento da prestazioni. Ci vediamo alla fine del percorso. Non c'è problema Tieni un attimo Mio Dio, è spaventoso Cosa? Grim, ti sta infilando dei cavi nella testa Sincronizzo il codice di cifratura tra i ricetrasmettitori e Fort Me Scordati di accenderla No, no, è per l'arrivo Faresti meglio a sbrigarti Grim, tra un quarto d'ora atterreremo in Georgia Ho già finito Lambert Ehi hey, Irving, mi ricevi? Dille che la ricevo Ti riceve Bene, pronto a metterti al lavoro? Sarei meglio se sapessi cosa succede Sai già tutto quello che devi sapere La CIA ha perso una talpa infiltratasi nel consiglio del presidente georgiano con by Nicolazze, tale Alice Madison Hanno mandato l'agente William Robert Blaustin per ritrovarla ma hanno perso anche lui Allora collaboriamo con la CIA Anche Blaustin è equipaggiato con dei ricetrasmettitori come i tuoi È la pista migliore che hai non hai risposto alla mia domanda. Saprai tutto quello che devi sapere. Laggiù non sarai solo, Fisher. Tramite me sarai in contatto con una decina delle migliori menti dell'NSA. I rapporti con la Georgia sono complessi e ti ci vorrebbe una settimana per capire. Ho oh, a malapena memorizzato il tuo discorso, Lambert. Ora comincia a crederci. Questo è il viaggio inaugurale di Third Echelon e tutto deve andare liscio come l'olio. State per atterrare in Georgia. Preparatevi. Ecco qua, allora facciamo un piccolo ho riassunto della situazione. Allora l'agente Alice Madison, che ha prestato servizio in Georgia per due anni, si è assicurato un posto nel gabinetto del presidente Nicolazze, che dopo il colpo di stato è poi stata... e diciamo che è sparita. Robert Blaustin invece è stato incaricato, sempre dalla CIA, di indagare sul caso. Ma anche lui Ne ha fatto una bella fine Salvare il checkpoint Sì, salvare il checkpoint Mi manca un sacco il fatto di poter salvare il checkpoint Durante Vice, il mio gioco È giochi. ora di entrare in azione Il nostro primo obiettivo è trovare l'agente Blausi Potrai individuarlo tramite un contatto locale dell'NSA. Ci vado subito E stai lontano dalle strade questa città è piena zeppa di poliziotti e Washington non ci coprirà se dovessero verificarsi degli incidenti. Dettagli sul tuo Opsat. Guardiamo l'Opsat. Allora, obiettivi incontra l'informatore dell dell'NSA, Thomas Kirgenizen, per avere informazioni sulla reperativa di Blaustin. Evitiamo vittime civili, va bene, se mai in strada la missione fallirà, va bene. Dati, qua abbiamo. Vabbè, il signor Thomas Coldoni parla da solo, Gergenizze, è georgiano, operativo in Tbilisi, in Georgia, ed è incaricato, eh, incaricato registro, registrazione IBO, al, di al quarto distretto di pulizia di Tbilisi. Poi, il 5 dicembre, è stato recuperato dall'agente speciale Tanna Hill, Incarico impiegatizio in presso la polizia di Pilisi il 23 febbraio, il 14 marzo. Il primo contatto con il sergente Lord Tupanizze, mamma mia, che nome è stato poi promosso. promosso, Ottiene accesso al PC di Lord Tupanizze tramite server, accordata la richiesta ag agente Tanahil. aumentati i fondi per salari di organizza, per missioni settimane fa del sergente Lord Tupanizze. Rapporto negativo sull'agente della CIA Alice Madison, note nessuna, va bene. Abbiamo qua poi William Robert Blaustein, americano, operativo in Tbilisi, Georgia, della CIA, ed è un agente speciale, questo lo sappiamo. Arriva a Tbilisi per indagare sulla scomparsa di Alice Madison, primo contatto con Gergenilze. Rapporto sugli attacchi della polizia e rischia la prigione, bene, sergente, riferimento a sergente Lord Cosmo. Rapporto su possibile fare la sicurezza alla base di Blaustein. Rapporto giornaliero non pervenuto all'Angle. Movimento rilevato da recente della CRI ridotto a meno di 10 metri al giorno qua e poi quando poi sparisce il 14 ottobre del 2004 i recente trasmettitori vengono disattivati. Senza scrupoli, un esemplario della vecchia guardia all'Angley. Autore di un'istotica. Va bene. Queste ci servono per capire per così magari meglio della storia o comunque per avere un quadro un po' più completo della, della situazione qua abbiamo Alice McCarthy-Madison, eh, è americana, operativa in Tbilisi-Georgia, della CIA, agente speciale qua viene trasferita dal Normal, o Normal, Normal penso, nel, nell'Illinois in Georgia assume la posizione amministrativa il gabinetto il segretario del segretario della difesa georgiano Ciochieri Sostanziosa donazione alla campagna di Combay Nicolazze assicura l'ugente Madison l'impiego nel Palazzo dello Stato di Tbilisi Rapporto sul traffico dati sospetti tra i deputati Nicolazze protocolli di cifratura trascendono le possibilità criptografiche della CIA Viene poi inviata la documentazione per sferire falcifrati Nicolazze agli analisti dell'NSI dell che poi non viene approvata e da lì poi sparisce 7 ottobre 2004 richiesta informazione alla polizia di Tbilisi ha contattato Thomas che organizza. Rapporto negativo la Thomas che organizza. È molto intelligente ma Timite si è assicurata un'ottima posizione nel governo di Nicolazzo in pochissimo tempo, tanto da suscitare qualche dubbio sui metodi adottati. Va bene. Qua abbiamo poi la mappa ma non ci interessa perché non è un, un free roaming e partiamo, allora, non sono un try cercherò di seguire le, le meccaniche diciamo del gioco se è un gioco di spionaggio comunque di stent non andrò in giro da sparare a tutti con la pistola o quello che c'è cercherò di essere il più invisibile possibile poi è dal 2004 che non ci gioco, 2005 quindi penso che dopo quasi 12-13 anni mi si è dimenticato un po' tutto. Allora, attiviamo il visore notturno. Poi, quello dei tempi, dove il visore notturno non era verde, era semplicemente bianco, un grigio, comunque, un'illuminazione. Ecco, devo dire che le meccaniche di questo gioco sono molto, molto, molto rigide. Guarda un po' che ci sono, ragazzi poi gli assassini iscritti, ecco. Qui, Cripton. Se ti. Può salvare il checkpoint, andiamo al checkpoint. Dico di saltare, non chiedermi quando. Fallo e basta. Intesi? Alla fine del corridoio c'è una stanza. Bacci subito. Se non ricordo male potevo fare anche la capriola, ma ti toglie il nome e detto e quindi non mi ricordo di come stai. Contate, ecco qua. Sta Speriamo che sia ancora. Buongiorno. Gerginitz. Sono io. Sono dell'NSA. Ti tireremo fuori di qui. Lascia perdere. Sono praticamente morto. Stai cercando Blaustin sì. e Madison. Sì. Madison aveva scoperto qualcosa di grosso sul ricordo che Blaustin doveva esserci arrivato Come posso trovarlo? La scatola nera di Blaustin Il ripetitore di rilevazioni Dei suoi ricetrasmettitori Nella sua casa segreta a est di piazza Morena Lambert Abbiamo risorse per farlo evacuare Lascia perdere Edison aveva scoperto roba che scotta. Ripeteva Le prove scatenerebbero una guerra Credo colazze è morto che è che lì lascialo pure bruciare è troppo corto ho sul lato ovest della stanza c'è un'uscita sicura usala andiamo a vedere un po' qua trova la scatola di nascosta nel partenamento di Blasti, no, il okay. di Blasti est di piazza Mori e va bene Si cambia scena. Point. Poi era, era bello perché il cibo è quasi intorno a te. 30 0. secondi di gioco c'era un cibo. Bene, il tuo prossimo obiettivo è la scatola nera di Blausti. Se ha seguito le procedure dell'agenzia dovrebbe trovarsi dietro un finto scaffale o un pannello nel vuoto e andiamo alla parte del claustro adesso voglio mi ribalterò facciamo le prove perfetto qua semigrinco perché è un mio ordine Parlerò solo con Via Slav Grinco. Ma va. Grinco, signore. Qui Catpan. Abbiamo perquisito l'appartamento dell'americano. Non c'è niente. Solo altre cinque cimici, due telecamere e degli apparecchi elettronici che non riusciamo a identificare. Sono già in viaggio verso il ministero. Certo. La ringrazio, signore. Ma lo sarò immaginato. controllato sotto il letto? Sì, te l'ho già detto. Non c'è nient'altro. Grinco ci ha detto di fare un ultimo tentativo prima di andarcene. Abbiamo controllato ovunque. Il posto è pulito. Vuoi fare arrabbiare Grinco? No, devo spiegarlo perché quelli là stanno entrando. Blaustin ha smesso di battere 43 ore fa. Perché mai la CIA non ce l'ha comunicata? Beh, niente, non, non saprei. Gentile da parte loro farcelo sapere. I rice trasmettitori si sono spenti sei ore dopo. L'ultima posizione segnalata è una stazione di polizia qui vicino. Controlla sull'Oxa. Allora, trovano nascondiglio i Ghergenizze e Piazza Morelli per scoprire come entrare le distretti di polizia. Perfetto, il codice porta finestra del terrazzo. Eh, questa. Abbiamo... Un nuovo modulo memoria, allora mandata da William Robert Blaustein a Jonathan Sutton, che non so chi sia, con oggetto Alice Madison. Signor Sutton, credo che ormai sia inutile continuare a negare l'evidenza, la gente Madison è morta. Perfetto. L'unica domanda a questo punto è perché, o meglio, perché Nicolazzo pensava che poterci nasc tenere nascosto. Lei sostiene che l'abbia fatto sparire per mantenere segrete le connessioni tra la politica giornale e la mafia russa, e questa teoria ha perfettamente senso, ma è troppo semplice, non giustificherebbe l'uccisione di una gente statunitense, ma sono Giorgiani quindi. E Nicolazze sa bene che noi siamo al corrente sui sporchi affari, penso che mi stia pedinando per quanto sia difficile scindere paranoia e nazionalità in questa parte del mondo. Suggerisco di cominciare a cambiare le firme digitali più spesso, magari due volte a settimana. Perfetto, inoltre gardienizza, bla bla bla bla, faccio gli auguri a Caia da parte mia, se va tutto bene... Sarò di nuovo in Virginia per il suo prossimo compleanno, BP blouse, mm. boh. adesso io mi sono anche dimenticato la password, 09 09 09091772, perfetto. Devo col mio ordine di non utilizzare le strade. Stiamo monitorando la radio della polizia di Tbilisi. Questi poliziotti sono corrotti fino all'osso. Anche loro non intendono attirare l'attenzione internazionale. Puoi percorrere tutte le strade, ma devi assolutamente trovare le spie scomparse. E poi li troviamo. La cosa credi di fare? Una notte in prigione costa al giorno d'oggi? Più o meno come l'affitto per un posto all'obitorio. Un tavolo mortuario ti costerebbe meno. Già, un bel tavolo mortuario te lo troviamo facilmente. Non ho fatto niente, per favore. Niente? Che ne dici di ubriachezza molesta? E di aggressione e oltraggio a pubblico ufficiale! Ci cioè, hai persino detto che filiamo con i criminali! Mm. Allora arrestatemi! Voglio dormire. Allora non ci siamo capiti. La gatta buia ti costerà un occhio della testa. Se vuoi morire subito è gratis. Se invece vuoi dormire, dovrai pagare 100 lari. Vi prego, io no, 100. non. Oh mio oh, oh, Oddio, e ora cosa facciamo non con questo? So. Controlla le tasche, contatto il quartier generale Ok Qui è unità 3, abbiamo un 1053 con possibile aggressione Potete inviarci un'ambulanza Ricevuto unità 3, abbiamo deposito in fiamme, ci vorrà del tempo Ricevuto, aspetteremo con la vita Passo e chiudo unità 3 così potremmo dare la colpa a questo buona idea Beh, tanto all'ombra non mi sembra di essere, eh? Allora, adesso so che qua c'è il nascondiglio. Se abbiamo un cheppone. medico, bene, buono. Oh, allora, usare le informazioni del computer di organizzazione per accedere al sistema di pulizia, va bene, il codice d'accesso del simulatorato è 5929, va bene abbiamo un altro modulo di memoria uh, Thomas che David Trail. oggetto ingresso procederò al commissariato per entrare nella stazione di polizia vabbè questo non è molto interessante adesso andiamoci nel via da qua tanto mi sa che sono arrivati gli sbirri esatto dobbio sì cammina per so che è Allora devo i medici Diciamo qua pure approvazione del computer di organizza per accedere le strette di pulizia perfetto il codice d'accesso 5929 un altro modulo di memoria vediamo se abbiamo niente di importante sopra ci sono i due di prima, Qui sotto c'è questo qua ancora, adesso, no, no, no questo si ferma, va, ok, adesso Mi insegna sempre che se ne va su uno ne scende un altro. Adesso possiamo andare. Cazzo, ma che Oh mio dio! Vabbè. Adesso gli avremmo dovuto fare per forza ah, Per modo. questa missione occorre la massima sicurezza Eh vabbè ormai massima sicurezza è in capita Allora Philip Massia, Tristan, Gogo Berizze Che nomi ragazzi Oggetto su quali pensione Mio sofisticato amico Berizze Già detesto spendere, eh, sospendere il lavoro di Questa settimana per qualche stupido Il secret con Nick E VG, non so chi sia figuriamoci, avere a che fare con i ritardati Sì, con i ritardati come il portiere della tua pagina come avete messo non scherzo, non voglio subito a faccio dobbiamo guardare subito la piattaforma e al mio lavoro specialmente adesso che siamo me in mezzo di tu sai cosa là dove tu sai, perfetto è Una mente vuota e inseminare il diavolo Filippo Mass tengo agli allarmi un intruso Vabbè, mi sa che mi tocca... Mazzarli tutti, ma no... Vabbè, ricarichiamo. Facciamo un po' di guma. Così non mi sgamano. questo era proprio quello che intendevo con lo stent non andrò in giro a sparare alla gente ma purtroppo tu so niente tu... Sì, sì. per sicurezza ok sembra che tutto è bene quello che finisce bene. Questo figlio è malissimo. Ma vabbè. Non dovresti trovarti. Eh vabbè. ma da quando questo gioco c'era un già. Abbiamo il rapporto di un civile su un uomo pesantemente armato. Non sembra uno dei nostri. cerchesi. voglio che tu e i tuoi uomini controlliate. Adesso io qua devo sentare qua sotto. Cioè, madonna. Ma meno male che c'è checkpoint. Allora, 5929, non mi ricordo più. Perfetto. allora, c'è un computer vediamo se contiene qualche informazione interessante adesso se questo qua vediamo se se ne va via sì. si, se ne va via, quello del telefono una bella merda. andiamo a vedere cosa dice allora ufficiale peso c'è spili c'è non lo so l'ufficiale givi capastaz madonna prove givi so che sei nuovo di qui e per questo non ti farò spezzare le dita molto bene non metteremo in discussione l'orchimanizia se non vuoi salvare se non se vuoi salvare la pelle il posto di lavoro che qualcosa insieme stasera ti spiegherò un paio di cosette che okay? questo qua lo massacrano di molte allora, vediamo un po cosa c'è dentro qua chiusa andiamo a vedere ok forse è meglio se lasciamo perdere Qua dentro ce n'è uno. Che okay, dovremmo essere arrivati presso l'oditorio. Lui mi sembra uno che sa qualcosa, tra l'altro, qua dentro si sentono i passi. E andiamo a interrogarlo. Tutto bene. <ride> mm, Un'altra mossa falsa e sei morto. Mi servono delle informazioni. Uh, va bene. Sto cercando due americani. Probabilmente morti. Io... Io ho aiutato il necroforo. L'ho aiutato a localizzare i chip. Dove sono? Qui vicino. All'obitorio. Sono morti. Io l'ho aiutato il necroforo a trovare i microchip sotto il cuoio capelluto. I ricetrasmettitori sottocutanei? Sì. Ti prego, non farmi del male! Andiamo a vedere se sono qui. Devo dire che è molto. Eh, so. È tutto quello che so! No, lo giuro, è tutto quello che so! Ti prego, non farmi del male! Ho gli agenti Blaustin e Madison. Riposate in pace. Qualcuno ha rimosso i loro ricettrasmettitori. Cosa facciamo ora? Seguiremo i ricettrasmettitori, oh, se possibile. Ehi? c'è una telecamera di sorveglianza ottima idea li troveremo utilizzando gli archivi video la sala sorveglianza è all'ultimo piano allora c'è il sistema di sicurezza della stazione di polizia che è l'ultimo piano altra roba non ce n'è molto bene qua abbiamo fatto un po' di buio così non ci si scavano il corpo C'è un computer, mmm Dati, dati, dati, allora, dal dottor Slavo con i polze, che sarà questo quello che abbiamo ammazzato, al sergente Ramaz Lord Oggi Mamma, mia. oggetto telecamere di sorveglianza del robitorio. Sergente, pur apprezzato a suo provviso zero per la sicurezza della stazione. Mi chiedo se sia davvero necessaria una telecamera di sorveglianza e robitorio. Infatti, i 40 anni di una carriera, come vedi con non mi è mai capitato di vedere commettere un crimine da un cadavere probabilmente. È anche vero, sono certo che nelle telecamere di sicurezza sarebbero più in altri ambienti di questo edificio, e non parlo delle certe di funzione. Per esempio, solo la settimana scorsa ho esaminato un poveraccio che gli è stato fondato il cranio con un oggetto molto simile a manganelli forniti in dotazione ai nostri agenti. Dai, ai, ai, ai. E ci fosse, se ci fossero state delle telecamere vittorio, nel laboratorio invece che nell'obitorio, avremmo potuto prendere i responsabili dell'istruzione proprio per quel caso questo qua si è andato a dirgli qualche parola in più a sto sergente lord Coso. e molti li prenderanno una saccagnata di botte, questo non ha niente, penso che possiamo tranquillamente abbandonare la scena, via via belli veloci, apriamo la porta, tac, perfetto ultimo ultimo ti sembra l'ultimo checkpoint Suo superiore. Forse posso aiutarla io, signore. Sì, chiamando il suo superiore. Al momento ci sono solo io. Come posso aiutarla? Vorrei sporgere Querela. Allora si rivolga al banco qui a destra. Va bene. Posso aiutarla? Allora, allora. Lei è lo stesso poliziotto di prima. Sì, ma questo è il banco informazioni. Dunque vorrei sporgere per querela. naturalmente signore si accomodi che le cerco qualcuno che la possa aiutare ehi hey, mi sta forse prendendo per i fondelli potrei anche farla arrestare signore. ecco questa è la è la polizia in Georgia a quanto pare allora adesso ne abbiamo due qua vediamo se riusciamo a non disturbarle Qua, telecamere sorveglianza, registro no, un po' due mondi, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Ufficiale, ufficiale, peso ci c'è sfili, l'abbiamo visto prima, con il sergente Aramas Lord Kwaniz, ricoverati in tre, molto bene. Sergente, no, signor Lord Kumaniz, sono appena tornato all'ospedale dove due uomini e mezzo, molto bene, restano in condizioni critiche, Il p di piatti turno che raccolto il gli... Testimonianza dei medici ha ottenuto una descrizione molto precisa del suo, suo amico Grinco e una specie di orco chiamato Nicolai. Voglio fare una chiamata al commissario del distretto orientale se vuole evitare che i suoi amici attirino la protezione del dovuto. Bene, quindi questi collaborano. Mm. Qui accendi la luce adesso però questo qua a posto questo qua va bene che compra è entrato va bene però mi sono passato dietro ho aperto una porta vabbè non devo dire niente questo qua vediamo se riusciamo a tenere qua buono Proviamo questa. Mm. C'è qualcuno? Vediamo mm. una bella. Matti la testa. Portalo. Vediamo un po'. Se aggiunge la nostra erba, ufficiali? Gizzo. Gizzo. Giorcobiani, vabbè. Mentex Gizzo. Non mi fido di Kavstaze, non mi importa che conoscenza abbia, non lo voglio troppo vicino un'altra roba. Molto bene. Eccoci. Qua. Ottimo lavoro, Fisher. Stiamo analizzando i nastri in questo momento. Eccolo. È lui. L'abbiamo beccato Puoi green. trasmettere il suo volto a Echelon? Sto provvedendo. Ehi, hey, guarda, è una targa. 84KP214. Fantastico Fisher. Ora abbiamo tutto quello che ci serve. Raggiungi Wilkes, qui hai finito. Analizziamo le informazioni e ti ricontattiamo. Allora, Wilkes, targa? questo qua ancora è posseduto si che è responsabile quello che è. ho tramortito quindi non verrà mai ed eccoci qua prima missione completata molto bene prima missione completata allora distretti distretto di polizia di Tbilisi in Georgia il 16 ottobre 2004, i corpi di agenti Blaustin e Madison sono stati ritrovati nell'obitorio di un distretto di polizia di Tbilisi. Prima di partire per la Georgia, erano stati dotati i ricettosfertatori sottocutanei dei sistemi di rilevamento. Gli impianti sono stati rimossi e portati al ministero georgiano della difesa da Vyacheslav Grinko. Indicano una crescita costante nell'economia georgiana. Un tempo Forse. cruciale per lo sviluppo e la produzione di armi nell'ex Unione Sovietica. La Georgia potrebbe presto assumere un ruolo decisivo nell'industria bellica mondiale. Ha contratti in corso con Russia, Turchia, Germania e persino, bene, persino ha affermato la necessità, soprattutto di questi tempi, di una fonte affidabile di petrolio nel Medio Oriente. Il ministro del commercio Moore in visita nell'Azerbaigian stamattina ha sottolineato l'enorme ricchezza petrolifera del paese esortando gli investitori americani a fornire i fondi necessari per accedere a tali risorse per molti versi un leader d'altri tempi crede fermamente e ciecamente nell'ortodossia georgiana e la sua posizione politica ricorda le ideologie d'inizio XX secolo quindi non lo condannerebbe come politico? no, no, anzi Combine Nicolate è la politica in persona ha fatto miracoli per l'economia georgiana. È un grande stratega. È più che altro una questione etica. E dal punto di vista etico? Beh. Beh. Vabbè, ragazzi, per oggi finiamo qui. Ci rivediamo con il prossimo: con il prossimo capitolo. Ciao.